Allora, benvenuti, anzi bentornati ad Accenture a Campus Party 3, sono stati già partner lo scorso anno, le domande sono sempre semplici, sono tre, la prima è cosa ne pensi di Campus Party, cosa ne pensate di Campus Party? Allora, Campus Party per noi rappresenta l'entusiasmo, la curiosità, il forte impegno e la grande volontà di eh, imparare cose nuove riguardo l'innovazione e le nuove tecnologie qua siamo davanti lo stand di Accenture che vedo che è molto molto bello tutti questi pannelli eh, bianchi e in realtà questo stand è molto molto colorato riprende un po' il colore del, del logo immagino anzi sì, lo vedo proprio esatto eh, che cosa state facendo in questo stand? allora quest'anno Accenture è presente in differenti modalità in questo stand abbiamo dato la possibilità ai ragazzi di partecipare a una serie di, eh, esper di eventi esperienziali eh, volti ad approfondire argomenti quali le intelligenze artificiali, la realtà aumentata e la realtà virtuale e le blockchain, con la conclusione di sessioni di challenge finali in cui hanno collaborato in piccoli workshop di design thinking. Poi attraverso contenuti erogati tramite speech e workshop su temi quali le eh, deep learning, le applicazioni mobili, poi anche le web components e la, e la sicurezza digitale. Inoltre abbiamo presso la job factory i nostri eh, recruiter hanno, hanno avuto modo di incontrare i talenti dialogare con loro, rispondere alle loro domande e offrire loro la possibilità di eh, partecipare ad interviste ed anche eh, brevi sessioni di speed dating. Bene, quindi eh, rispetto all'attività che avete fatto, cosa pensate di portarvi a casa da questo campus party? Quest'anno, come è avvenuto anche l'anno scorso, la nostra speranza è quella di, di riportare poter rivedere i talenti incontrati durante tutto l'evento le persone con cui abbiamo avuto modo di dialogare durante tutto il Campus Party di rivederle all'interno dell'azienda ma anche poi assieme a questa grande energia e passione che viene trasmessa per l'innovazione che accomuna un po' tutti noi partecipanti ed ovviamente anche la volontà di partecipare il prossimo anno Quindi con questa online di partecipare il prossimo anno, direi che possiamo concludere. e Concludiamo anche in realtà la serie di interviste eh, del sponsor di Campus Party, quindi ci vediamo a CPT4.